Le scuole e il territorio si mettono in gioco per favorire la costruzione di un vero e proprio progetto di comunità, che sarà facilmente replicabile in tutti i comuni attraversati dalla ciclovia, mettendo in rete istituti di ricerca, associazioni del territorio, fondazioni, università, tutti insieme per lavorare al progetto, facilitando il protagonismo della scuola e invitando gli insegnanti e gli studenti ad esplorare le molteplici connessioni dei saperi utili a rinforzare i percorsi educativi formali e informali dei ragazzi dentro e fuori la classe. L'obiettivo è una scuola che si apra al territorio e con la tecnologia dialoghi e progetti tenendo conto delle risorse e delle competenze e poi nel tempo le restituisca alla comunità intera attraverso il ruolo attivo e propositivo degli studenti che diventeranno testimoni di una nuova sensibilità e cultura economica e oltre all'istituto vittone sono coinvolti il liceo monti gli istituti comprensivi di chieri della zona di castelnuovo don bosco pino torinese e Cambiano. In questo modo nel curriculum verranno valorizzate anche le competenze di cittadinanza permettendo quindi ai ragazzi di imparare a imparare, a progettare, di imparare a comunicare, imparare a collaborare, a collaborare con tutta la rete che sarà realizzata e ad agire in modo autonomo e responsabile. Le caratteristiche innovative del curriculum saranno di due tipi principalmente caratteristiche digitali legate all'informazione aumentata o realtà aumentata, che sarebbe un'evoluzione del QR code, oppure al GIS, acronimo per Geographic Information System, strumento per raccogliere informazioni del territorio e renderle disponibili in rete, oppure all'informazione in cloud o all'infografico. Dall'altra parte, invece, avremo come innovazione la possibilità di approfondire i concetti della Blue Economy, come il design sistemico, l'economia circolare e la tendenza a emissioni zero.